Questo incontro è stato parecchio interessante, anche perché mi ha fatto capire una cosa fondamentale, che se tu non sei aperto a innovazioni, a strumenti nuovi, sei destinato a sparire. Questo vale sia per la politica che soprattutto anche per l'imprenditoria. Eh, sono stati tanti casi di imprenditori le cui aziende sono andate male o sono fallite. Eh, anche dopo 50-60 anni di di attività, solo perché eh, lo stesso imprenditore non era in grado, non, non, non è stato in grado di capire che in quel momento andava cambiata la sua strategia e spesso si, si sono, questo imprenditore si è trincerato dietro all'espressione all io è eh, tanti anni che lo faccio e va bene così, questo è sbagliato e questo come, come, come ho già detto vale per l'imprenditoria vale ma vale anche per la politica tanti politici non, non, non adeguandosi al mondo che, in cui viviamo che va molto veloce e non, eh, non aprendosi a, a soluzioni nuove eh, purtroppo è destinato a sparire purtroppo nella sinistra io sono un segretario di un circolo PD quindi, eh, eh, quindi casalecchio e quindi eh, un mondo che conosco abbastanza bene anche, anche da noi c'è tanta gente che non si apre al nuovo Tanti politici non, non si sono aperti a soluzioni nuove di fare politica e soprattutto di fare campagna elettorale, per cui le ripetute sconfitte sono figli anche di queste cose. Grossi immobiliaristi, imprese, eccetera, caricano di, di miliardi eh, i partiti. E poi è chiaro che almeno nella mente di un elettore tipo me mi fanno pensare che quando poi questo partito sa sarà al potere dovrà in qualche modo ricambiare il favore. Ecco, questo secondo me è molto pericoloso. Io, io sono uno di quelli che contrariamente a quello che, che pensa l'opinione pubblica sarei più favorevole, sono favorevole al finanziamento pubblico ai partiti perché in un certo senso li beh, evita che ci sia poi la, questa possibilità, questa qui secondo me è un voto eh, di scambio in tutti i modi, anche se è legalizzato, quindi bisogna stare molto attenti a queste cose, non è il finanziamento pubblico ai partiti che è da penalizzare, è che bisogna seguire per bene dove i soldi che vengono dati vanno a finire.